18 novembre 1959, all'House Theatre è presentato in anteprima mondiale Ben Hur di William Wayne. Con 500 attori, 100.000 comparse, 15 milioni di dollari di costo di produzione e 10 anni di preparazione. Si tratta del colossal per eccellenza della storia del cinema. Il film porta a casa ben 11 Oscar. È arrivato a Roma William Wyler, il regista della signora Miniver dei migliori anni della nostra vita di vacanze romane. Wyler è qui per eh, dirigere il film Benure, che da Tendola c'è il Astro, che ce l'ha.